Ah, l'energia. Ai miei tempi ce n'era una sola. Io l'ho messa tutta qui dentro. Oggi invece ognuno può avere la sua di energia, vero Paolo? Ma per sapere quale sia la migliore per te. Il portale offerte.it di Arera, l'unico comparatore per l'energia pubblico, autorevole e indipendente. Compara le offerte di energia e gas per aiutarti nella scelta del fornitore più adatto alle tue esigenze. Lasciati consigliere dalla massima autorità per l'energia.